Bene, tu. Oh. Eh, bene, ragazzi, cosa facciamo oggi? Ma ho sentito i ragazzi di Dave Serie di prenderlo ambiente. Ci aspettano anche a Ferrari. Andiamo, Andiamo subito? Andiamo subito? Vai. Ok, spendo il PC. Tutto bene, vi stavano aspettando, prego. Yeah. Grazie. Clotilde e Gianluca sono già arrivati e vi aspettano okay. in sala. Riconnettere l'Ambiente e questa sarà una puntata un po' diversa dal solito perché non sarà relativa a un parco naturale della città metropolitana dove abbiamo sempre fatto le nostre riprese, ma vi ha pensato di fare una chiacchierata mh, riguardo al lavoro che c'è stato dietro queste riprese. Sì, vi presentiamo un po' la troupe visto che non, non, non si vedono, forse perché faccio familiare, c'è cioè tipo Gianluca che ha fatto l'esperto nella prima puntata, così ci ha aiutato. Eh, con il microfonista, ogni tanto poi c'è una collega del servizio civile e quella troupe proprio che si occupa delle riprese, delle sceneggiature, di tenere il microfono. Comunque, come è venuta un po' nata l'idea di volentare l'ambiente di questo progetto, di questa web serie? Ma okay, che dire, noi eh, eravamo partiti con l'idea di far mostrare i parchi della città metropolitana e lì in poi abbiamo pensato anche di voler sensibilizzare il, il fatto che comunque le aree naturali vanno, vanno protette. E quindi da lì abbiamo, abbiamo continuato un po' alla volta con la, la collaborazione sia del nostro responsabile che del mio collega Edoardo. Quale attrezzatura usavate? Allora abbiamo usato diverse camere per fare diverse inquadrature, e abbiamo usato il microfono per, per l'audio e poi abbiamo usato diversi software per il montaggio. E e per color correction o cose relative mm. al montaggio. Quindi come preparavate le varie puntate? Ma partivamo principalmente con l'idea. L'idea comunque decidevamo di portare a un determinato parco, una determinata area naturalistica e poi partivamo con la sceneggiatura. Ci mettevamo lì, scrivevamo un paio, sì, di, certo. un paio di sceneggiature, giustamente. Un po' di copioni. Ci un po di copioni. <ride> poi <ride> abbiamo dovuto comunque studiare prima le location da andare a vedere quello era fondamentale. Certo, capire il contenuto, la sostanza della puntata, quale quale era più fattibile rispetto ad altre, mm -hmm. come distanze, anche in base alle stagioni, tipo non andare magari a gennaio a fare un parco montano. E poi pubblicavate, pubblicavate sui social. Come mai sui social? Cioè. per eh, cercare di raggiungere anche un pubblico più giovane e che potesse avere più spettatori possibili visto che i social sono comunque molto utilizzati Soprattutto Instagram sì. Instagram e Facebook e ma Spotify, YouTube, YouTube. Anche. sono su Youtube Assolutamente sì, praticamente hanno questi, questi due Instagram e Youtube che sono quelli che comunque sono i principali eh, vettori mi piace chiamarli così di mh, comunicazione e divulgazione A questo punto iniziamo noi a farvi delle domande eh, voi, che siete del servizio civile come noi, come voi, com è stata la vostra esperienza? Perché avete deciso di fare il servizio civile? Ma la scelta del servizio civile è perché è un'opportunità che appunto eh, si ha tra i 18 e i 28 anni e quindi coltivate l'occasione un po' per, per mantenerli durante gli studi. Un po' comunque è il progetto che sono a scegliere dal mio punto di vista. Specifico per potermi specializzare nel settore ambientale, visto che comunque il mio percorso di studio è quello. Ma invece a fare i protagonisti nel progetto connettere l'ambiente in una web serie è stato. ci cioè, è piaciuto? Qual è stata la cosa più difficile? Eh, io all'inizio non lo volevo assolutamente fare, <ride> poi mi ero piano convinta, anche perché comunque recitare. Mh, Insomma, per me è stato abbastanza difficile, soprattutto all'inizio. Poi, piano piano ci ho preso la mano, mi sono ambientata, mi sono tranquillizzata e anche vari esperti, certi cioè, mi tenevano molto a mia, molto il mio agio, quindi alla fine è stato divertente. E poi, in realtà, abbiamo visto tantissimi posti veramente stupendi. Quindi, alla fine è stata una bella esperienza, ho imparato tante cose. Anche confrontarci con gli esperti durante le pause, magari curiosità da chiedere, così è stato interessante e anche vedere l'intero processo produttivo per arrivare al prodotto finale del video è stato, è stato molto carino e che effetto fa invece vedervi uh, sulle piattaforme magari che ne so, accendete youtube, accendete instagram e vi vedete che effetto fa? Strano. Eh, più che altro <ride> sai che ci sono tante persone che ti possono vedere, sì. che non conosci che non, non conoscono niente di te e... Sì, più, più che altro speriamo che, che sia arrivato un po' il messaggio di questi video. No? Ma quindi, qual è stata l'area naturale che vi è, è piaciuta di più? E direi laghi di idea, laghi di Vistoria, mm. che è comunque, un, a parte il panorama un po' scenico del castello, sì, era molto bello. È mm. una sì, sì. zona, la, la zona comunque molto naturalistica, naturale. È stato un peccato magari non visitare anche gli altri laghi di capito la ritornerò. Poi a me è riuscito un sacco anche con Caccia lancia, che da te era la prima puntata e io non ero a del video, ma ero tipo segretaria di difesa, di edizione e tra l'altro ci anche te, venuto certo. come esperto. <ride> esatto. Ti è piaciuto. Assolutamente, ma è, una è stata, stata, stata una bellissima esperienza, anche proprio perché è stata per tutti, eh, posso immaginare, la prima puntata che mi eravamo tutti abbastanza emozionati sì. e penso che sia stata una... Bellissima puntata, anche il luogo ovviamente ha aiutato bellissimo. Posto. con la nebbia che arrivava, assolutamente, che arrivava. La, ne la nebbia non è avuta, a un certo punto arrivata, quindi tutti, dai, vai, facciamo, facciamo, vediamo chi c'è nebbia! Senti di corsa. Quindi è stata un'esperienza un molto bella, soprattutto formativa mm. E invece tu, Cloro, eri venuta a Monte San Giorgio e hai sì. fatto la fonica. Se aveva fatto la fonica, è eh, stato molto divertente perché principalmente devo seguire chi sta con la camera no? e quindi ho dovuto seguire passo passo, poi uno deve capire anche no? cioè, se, se la ombra si vede nell'immagine nell che viene ripresa oppure quindi, devo stare fermo. Bene, direi che abbiamo finito anche l'ultima puntata, noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, che hanno visto i vari video, ringraziamo moltissimo gli esperti, i nostri responsabili che ci hanno permesso sì, di fare sì. questo progetto e niente, seguiteci ancora su Instagram e YouTube se vi siete persi delle puntate e consigliamo anche ai giovani che magari hanno visto qualche video di provare l'esperienza del servizio civile che come avete visto a noi è piaciuta tanto. Non dovete per forza fare gli attori, però. <ride> Sto sì, eh? per Niente, ciao a tutti. Ciao. ciao.